Barbo per me Eccolo da. Eccolo Ragazzi questo qua è l'innesco Un pezzo di pane su un amo Senza piombo senza niente Super semplice Ma super catturante bel persico! Sì. Bello! Un bel trentello! Perché il potato non Questo posto è giusto! Oh, gli aspi, lui. Sì sì ho capito Ciao Ciao piacere Daniel Piacere Vlad Scusa, ciao Tranquillo tranquillo ciao. Tanto siamo pescatori siamo, Oh c'è un altro luccio Guardalo guardalo Là Bello anche È vero Aspetta. Ma come cazzo Come cazzo nota questa esca di merda Aspetta fammi provare no non si muove eccolo sì, questo si questo qua è un 80 questo qua è un 80 se è 80 80 voglia di prenderlo però non lo prenderò Eh? Eh sì, ho visto che hanno buttato il pane. Ho avuto una mangiata e poi quello la buttato il pane. Eccolo qua. No, vaffanculo tank scardola barbo grande tank però ha mangiato pure un po eh cosa fa Che... Non tanti, frate. con le pinne rosse Quale micro carazzi cioè micro scargo ma com'è che è di... il cane che si chiama alessandro okay. ecco no no no no Bravo, ho preso un barbo gigante Sì, porca troia Con la pallina grossa Mi ha tolto il pane di nuovo Grande fra GG Vuoi la foto? Non gardone, fra c'ha le pinne bianche Vuoi la foto? Vuoi la foto fra? La è un gardano, guarda che bello c'è. Sì, bello è vero, c'ho le pinne arancione. Te lo slamo. No, no, no, te te te. Sennò, via, no, no, no, no, no, no. mi scivola via e non voglio No, no, no, no. Slanto. Easy. Aspetta, aspetta, aspetta, il persico, aspetta, c'è il... Aspetta, fra, guarda, eccolo. No, il barbo. Barbo. Dai, dai. Oh, questo qua lo devo... No, l'ho preso dalla bocca, Fred, fra. Dai, dai, c'è di culo. Stai fermo, stai fermo, questo qua lo devo tirare fuori perché non posso slamare anche questo. Oh, oh finalmente. però mi fai una foto? Brucia il video. Fammi una foto, va. Dai, bruciami il che aspettaci no, Aspetta, che... <ride> <ride> bello, bello, bello. Bello, bello. Bello, bello. Bello, bello. Bello, bello. Bello, bello. Bello, bello. Bello, bello. Bello, bello. Bello, bello. Fra Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. Bello. fra, guarda. fra Quel, quella scardola che ha tipo tutte le puntine bianche Com'è che si chiama? Pigo si chiama È là davanti Eh, è. è là davanti fra è avvenuto verso di te L'ho visto adesso Te lo giuro su dio Sì ma sono rarissimi fra Aspetta Oh scardola Scardola no era un gardon eh fra come Gardon? No. Ora sto cambiando. Sì, c'ha le è striato come, come il persico, è un incrocio tra. È un incrocio tra. Eh fra non l'ho visto. Aspetta Barbo. Barbo. Barbo per me. Ah, no! No! No, un'altra volta, ma che cazzo? No, no, no, si è slamato Ma vaffanculo, bravo, ma li slamo sempre, porca puttana Scandola <ride> Bella scardola ragazzi Oh. Porca puttana. No. Ti giuro, non si slama. Guarda questo microbarbo, guarda questo microbarbo No, come l'ho slamato Eh, poi dopo ovviamente perdo il, perdo il pane e, ma, e lo mangia E lo ingloba oh, È piccolissimo, no? Bello. Sì, quelli là, quello là minuscolo, guarda, si è inglobato il pane Il bastardo Ecco, vai Scardola Eccolo, eccolo, quello là ho perso adesso Ecco, vai <ride> Ecco, bravo, tanto e' quello che ho perso io adesso. Non sai neanche tu come l'hai preso. Fa vedere sulla GoPro? barbo. Ragazzi, barbo per Tancre. Yes. Strano Non ce ne sono mai qua No, no, no Lo so, l'ho visto, l'ho visto Eccolo No, no, no Ho rotto, ho rotto Ho rotto, ho rotto Ho rotto mi sa No, non ho rotto, si è slamato. Che capita! Questa era una bestia però. Quello, quello che ho slamato io era una bestia. Scardo ragazzi, Scardola abbiamo appena il Abbiamo appena slamato un oh, siluro, slato. cioè slamato, è tagliato un siluro si è rotto. Purtroppo era un bel siluro, però non l'abbiamo più visto. E quindi niente, vai tankare, rilasciami, per favore. Grande tanker, Ciclo scardola per me. Tank cavedano. Fa vedere com'è questo bel cavedano. Ciao, vediamo, allora. dai, tieni un po' meglio. qua Becca, vediamo ragazzi, Tienilo un po' meglio. Vai, ti faccio la foto, faccio la foto. Torigido. Mamma mia ragazzi, bella vita. Guarda, no. ti va, mangiato a bocca piena, chiaramente il panno non tira. Molto <ride> bello. Adesso lo slamiamo e poi... Ora del bel cavetano per Dani Eccolo che va Ragazzi finita anche questa giornata sì, pescata, Purtroppo abbiamo slamato un silurone ah, ah, Purtroppo guardate qua ragazzi Che, che bello Stupendo veramente Bellissima Milano raga GG GG Bella